Ho partecipato a un poetry slam a Trento con una poesia che ha una forte punchline, ha un primo verso che è molto forte. Mi hanno fatto un video durante la performance, l'unico problema è che in questo video proprio la prima frase, il primo pezzo è saltato, non c'è. Dunque faccio questo per, per farvi da gancio, per dirvi quel primo verso e poi godervi il resto del video della serata. Ehm... Colgo l'occasione per eh, salutare i ragazzi che organizzano Poetry Slam a Trento, che è stata una serata, eh, la prima che ho avuto il piacere di vedere, eh, non solo, anche partecipare, ed è stata divertentissima, ricca di freddure. E vi dico anche che il testo della poesia, sia in questo che in tutti gli altri miei video dove... che è successo? Dove recito, leggo qualcosa... Eh, potete trovarla nei sottotitoli del video, quindi semplicemente... Potete trovare le parole che recito, se magari vi scappa qualcosa. È utile. Il primo verso della poesia è questo. Vorrei vedere ognuno di voi che parla nei panni di un altro. Che voi dite sporchi, ma a confronto siete tanto quanto. Vorrei vedere ognuno di voi che parla nei panni di un altro. Che voi dite sporchi. Ma a confronto siete tanto quanto. Ognuno sì ha i propri difetti, ognuno cerca in eterno un salto di qualità, ma predica troppo non curandosi del proprio antro. Voi vi chiedo e vi imprego, che fareste se foste nella mia veste? Se investiste voi quel drappo che fa di me colui che svestireste, secondo me scoppiereste! Ma si sa che tuttavia nei panni altrui è impossibile sia starci comodi che indossarli. Quindi per cui so che uno spiraglio di luce non può raggiungere caratteri bui. So che a una lei non potrà mai succedere a lui. Non può succedere, ammetto, che è con pessimismo che ammetto ad entrare nella vita mia solo qualche esclusivo prediletto. Escludo chi si fa scudo di me e me ne permetto, perché finché sono io che comando, per me sono più protetto. E pur vivendoci accanto, non mi mischierò mai col fango. Uno in mischia, mi faccio strada, sfordisco finché rimango il solo. Sembra quasi che non ci sia alcuno altrettanto degno di rimanermi veramente al mio fianco. Cambio financo compagno di banco, comitiva banda. La certezza che cresce con me, l'unica capace di mandarmi in crisi, è la persona che ero. E Dio quanto mi manca! Mentre ogni litro di rabbia che bevo ha un costo. Ed aumenta sia la sete d'acqua, sia il debito con la banca. Non mi disseta la moneta, né scambio la carta per l'acqua santa. La salvezza e la santità non si apprezzano. no. Ma incantano un popolo grigio di tristezza e al verde in tasca. Mai voluta una vasca. Mai voluta una proposta. Mai detto sì per lasciarti mettermi i piedi in testa. Mai sentimenti fraintesi che pagliano causa di guerra o di festa. Col tempo scavano senza scampo fosse fatte per te apposta.